Come si fa l'albero genealogico? Mm, ci sono tantissimi libri, mm, per esempio eh, tutto il trattato sulla psicogenealogia, dove ci sono stati codificati dei simboli per il padre, per la madre, per la nascita, per la morte e quindi c'è molta documentazione in merito a questo. Quello che ti consiglio è la semplicità, per cui ti consiglio di prendere un foglio di carta e cominciare a scrivere il tuo nome, tuo padre, tua madre, decidi tu se vuoi che sulla parte destra ci sia il maschile o il femminile. Amo la libertà e quindi anche l'amo la libertà in questo senso. Durante la stesura dell'albero sì, puoi mettere fratelli, eh, zii e quant'altro. Diciamo che dal mio punto di vista può essere importante per il lavoro che facciamo nella giornata di costellazioni mettere soprattutto eh, magari lo zio se è stato importante nel mio viaggio, ad esempio la sorella più piccola di mia madre è stata di aiuto quando mia madre non era presente per motivi lavorativi e quindi è sempre stata come una seconda madre e quindi io la includo nel mio albero genealogico. Quindi è importante vedere che cosa mi è arrivato come informazioni nella discendenza diretta e eventualmente vedere se nel mio albero genealogico sono arrivate informazioni anche da episodi, da situazioni. Un altro esempio, mio padre è morto in un incidente stradale e quindi eh, l'altro conducente fa parte del mio, del mio percorso perché anche lui in, con questo episodio ha portato informazioni molto importanti eh, nel mio viaggio. Quindi sentite voi che cosa mettere, soprattutto le informazioni più importanti e se non avete informazioni lasciate che vi arrivino, magari compare la zia, la bibliotecaria delle informazioni della famiglia che sa tutto, contattatela, i vostri parenti sono ben disposti a darvi informazioni perché anche loro raccontando entrano in contatto con chi è venuto prima di loro. Buon lavoro!